Buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo secondo video di Astra Center Italia. Benvenuti da Iris, uh, mi conoscete, uh, sono un'esperta di Astrocenter Italia e insieme stiamo guardando che cosa ci riserva il 2019 segno per segno. Siamo arrivati al segno del toro, che è anche il mio segno, quindi sono curiosissima di capire cosa ci riserva uh, l'anno 2019. Partiamo ormai come consuetudine dai tarocchi dei simbolo e vediamo di che cosa ci parla. Oh! Uh. Ci mostra una carta un po' particolare, perché vediamo da una parte un sacerdote e dall'altra un uomo che si confessa. Cosa vuol dire in, in particolare questa carta? Allora, eh, la si può vedere da, sotto due, due aspetti diversi. Allora, la prima è che sicuramente... Eh, abbiamo bisogno di mettere a nudo quelle che sono le nostre preoccupazioni, spesso magari eh, ci siamo tenuti tutto dentro pensando di non appesantire gli altri, di, di potercela fare da soli, perché si sa il toro è un segno molto forte, molto indipendente, quindi questa è una, una carta che ci fa capire... Ogni tanto c'è bisogno di fermarsi, non dico di spiattellare tutto ai quattro venti, ma identificare una o due persone di fiducia con le quali poterci confrontare. E che cosa significa poi il sacerdote? Eh, il discorso è che se noi abbiamo il coraggio di ehm, mettere veramente la nostra anima al nudo, riconoscendo chi è degno della nostra fiducia, questo ci permette a nostra volta di essere dei buoni confidenti, cioè essere persone, punti di riferimento per chi intorno a noi ha bisogno di aiuto quindi saremo in grado di eh, ascoltare e di consigliare per il meglio questa è la prima carta la seconda carta, quelle della tradizione magica eh, ci mostrano un re di bastoni cosa, cosa potrebbe significare? Per, riferito all'anno uh, 2019 io direi che è una carta che ci indica un po' di cose, allora da una parte che in certi momenti noi siamo troppo severi con noi stessi e troppo rigidi, mentre in altri eh, eccediamo, siamo, siamo anche un tantino egoisti, quindi sicuramente di portare equilibrio tra questi due aspetti, non essere troppo severi e troppo un po' più flessibili con noi stessi, ma neanche poi eccedere dall'altra parte, ehm, è un anno in cui appunto abbiamo bisogno di riscoprire il valore della, della lealtà, dell'amicizia perché appunto con, con, con buoni amici, eh, pochi, sai io dico sempre che gli amici veri non superano mai le cinque dita della mano perché altrimenti non è amicizia, però riscoprendo queste, quest, questi valori effettivamente si possono muovere anche situazioni importanti dal punto di vista eh, economico e lavorativo, quindi anche questa è legata. Invece per quanto riguarda eh, eh, la terza carta che, che sono le carte magiche del destino, guardate quanto è bella questa carta, che cosa dice? Allora, la magica mandragora la pianta maestra svela l'arcano solo all'eroe che ha vinto il labirinto umano è una frase sibillina eh, allora di sicuro anche, anche per questo segno eh, il 2019 indica che sicuramente ci sarà una eh, maggiore eh, stabilità una ricerca di, di, di soluzioni, di attenzioni particolari attraverso l'introspezione perché è proprio dentro di noi che ci sono tutte le, le, le, ricerche, le, le risposte necessarie che ci servono qui parla anche del potere magico della natura, di una chiave segreta recuperare un po' il contatto con noi stessi magari anche approfittando di ehm, momenti in cui possiamo passare all'aperto oppure momenti di meditazione momenti in cui veramente siamo con noi stessi e ci ascoltiamo profondamente perché quando siamo veramente sinceri lasciamo cadere le maschere e appunto ascoltiamo quello che, quello che non va qual è la nostra intuizione allora le cose fluiscono molto più eh, liberamente. Quindi questa è, la, questa è stata la previsione per il toro per l'anno 2019, vi aspetto per il prossimo video che riguarderà la previsione per il segno dei gemelli, grazie per essere stati con me, eh, quindi grazie da Iris e grazie da Astro Center Italia. Al prossimo video, ciao a tutti!